Salve cari amiche ed amici e come un'altra volta eh, sono il vostro Sant'Enchan. e eh, nel video di oggi vi parlerò di una polemica che è imperversa per l'ennesima volta in tutto il web soprattutto in eh, facebook da quando Giuseppe Povia ci ha deciso di dedicarci una serie di video che come sempre eh, risultano molto polemici eh, per la maggior parte di quelli che riguardano e quindi dato il grande interesse mediatico per l'argomento e dato che eh, uno dei nostri amici di facebook eh, Giuseppe eh, pedro ganso ha chiesto cioè ha chiesto a me eh, di parlare dei vaccini e di esprimermi eh, al riguardo se sono favorevole o contrario ho deciso di fare un video e di soddisfare la sua richiesta di fare un video cioè circa la vaccinazione ecco qua allora pedro Ganzo, il mio video e quindi la mia risposta al tuo interrogativo eh, circa i vaccini si sono armate molte polemiche mediatiche i mass media si sono occupati del fenomeno egregiamente eh, fra polemisti contrari favorevoli scuole che obbligano alla vaccinazione medici dissertori obiettori di vaccino di coscienza medici raggiati dall'albo in realtà c'è ancora da chiedersi se in pieno XXI secolo eh, si può ancora essere contrari ai vaccini. Quindi io non so se Povia, il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo eh, lo facciano per raccogliere in forma demagogica e populista dei consensi oppure siano realmente convinti. I vaccini facciano male, ma eh, è triste che tutte queste speculazioni e tutte queste lugubrazioni si facciano sulla pelle di bambini ma anche di persone. Per vostra informazione, io almeno mh, dal 2000 mi sono sempre fatto l'anti-influenziaria anche da prima che ci fosse l'allerta. Eh, l'influenza aviaria porcina o oh, oh, a ah. quindi eh, quest'anno forse anticipando i tempi ho fatto il richiamo della neumo 23 la neumo 23 ti protegge contro tutti i sirotipi del neumococco quindi la meningite da neumo da ehm, anche la, eh, per esempio, eh, polmonia da neumo. Tutti, eh, per esempio, eh, l'infezione del sangue, eh, l'infezione in generale, tutto quello che è provocato i sirotipi del neumococco per esempio setticemia virocemia infezione virale eh, influenza tutto anche quindi ogni 5 anni io mi vaccino e quest'anno 2017 è stata la seconda volta con il neumo 23 perché la prima volta eh, di cui sono venuto a conoscenza è stato nel 2012 Va, il neomo 23 va fatto oppure qualsiasi altro eh, vaccino simile al neomo 23 dipende dal sierotipo che abbia va fatto ogni 5 anni chiedete al medico al vostro medico eh, clinico specialista di famiglia generico che cos'è il neumo 23 poi io ogni anno mi vaccino perché i sierotipi dei eh, Virus eh, influenziali si stanno sempre di più evolvendo basta che trovino un individuo debole e uno può dire ah ma il mio figlio non si è mai raffreddato oppure io sono sempre stato resistente mai un solo giorno a letto ebbene uno deve pensare che non soltanto gli anziani i bambini o i malati si devono vaccinare che per indebolirsi non è necessario stare male. Quando il sistema immunologico si deprime è perché magari sei uscito in manica di camicia fuori e che faceva appena freschetto o magari hai ritraspirato un giorno d'estate e ti ha preso una corrente d'aria, oppure c'è stato uno sbalzo di temperatura, sei andato al bagno, magari senza le ciabatte. D'inverno non c'era il riscaldamento, è bastato un, un, un dal letto al bagno un, un, una differenza di temperatura di 2 o 3 gradi o di 10 eh, perché tutti i raffreddi. Allora il raffreddore, che in sé può non complicare nulla, debilita l'organismo ed è la porta d'accesso ai virus della neumonia. Dell'influenza, e poi l'influenza aviaria porcina asiatica come la volete chiamare non perdona magari la contraggono il 10 per cento degli influenzati però uccide il 90 per cento delle persone io ho conosciuto due o tre persone che non si erano volute vaccinare più perché gli si era gonfiato il braccio poi quando hanno preso eh, l'influenza aviaria medico gli ha detto che si sono salvati per miracolo perché la maggior parte delle persone muoiono e hanno avuto neumonia si soffocavano con il catarro neumonia e acqua ai polmoni quindi fatevi la neumo 23 e il vaccino antinfluenziario del 2017 poi i bambini devono ricevere la sestupla che è come il superenalotto no solo che la se stupla funziona e ti salva la vita e il superenarotto invece che tutti come coglioni come sciocchi vanno a giocare non ti dà mai niente e ti leva i soldi eh, poi bisogna dire che è vero che ci possono essere dei rischi collaterali però come in tutte le cose per esempio uno dei fattori più critici è la conservazione del vaccino poi bisogna vedere se l'individuo è allergico al pollo o ai suoi derivati. E c'è da dire un'altra cosa, che purtroppo non fa cronaca, non fa, no, non fa notizia i morti che ci sono in Italia e nel mondo per la mala conservazione o la contraffazione degli alimenti o il fatto che siano processati in situazioni igieniche non adeguate. Eppure fa scalpore quando una o due persone muoiono per il vaccino in Italia. Tanto per darvi un'idea, c'è una nota bibita eh, carbonatata, gassificata, la più grande nel mondo che in un anno eh, in India hanno sbagliato il dosaggio eh, di quei prodotti speciali la cui ricetta non ci è dato sapere che gli mettono dentro. Che sono trasportati in fusti chimici di, di ferro che dice tossico, non aprire, pericoloso o velenoso. Se sono sbagliati col dosaggio di quei prodotti chimici, fra i quali anche dicono la, co, la foglia di coca o la cocaina, già vi immaginate quale bibita, eh, quale bibita gasificata sia. Sono morte centinaia o migliaia di persone in tutta l'India perché si sono sbagliati nel dosaggio degli elementi. Adesso, se in India fossero morti eh, 14 bambini, eh, tutti gli antivaccinisti lo divulgherebbero in tutto il mondo. Visto che si è trattato di una bibita gasificata, a nessuno è fregato niente se sono morte o sono rimasti eh, lesi eh, migliaia di persone, di, di bambini. Quindi quando un prodotto dell'industria alimentare eh, uccide come il mascarpone avariato o il latte eh, che è scaduto o la carne mal refrigerata, non fa cronaca, non fa notizia, non fa notizia tutto quel cibo falsificato in Italia o magari importato direttamente dall'estero che è un'imitazione e che uccide eppure fa notizia a più presa che sia un vaccino ad uccidere il vaccino a prescindere dalla sua funzione essenziale per sopravvivere ai virus di qualsiasi tipo è un prodotto farmacologico e come ogni altro prodotto deve essere prodotto conservato ed applicato nella forma e nei modi convenienti quindi non si deve rompere la catena del freddo come col congelato quante persone muoiono perché magari nei commerci si scongela il pesce, la carne, la verdura e poi si congelano di nuovo per vendere il pesce e carne come freschi, poi si congelano di nuovo per conservarli più a lungo? Quindi, così come i NAS e i GIOS in Italia, i gruppi anti sofisticazione. Vanno a buttare a clausurare tutti quei commerci che vendono il congelato spacciandolo per fresco e poi lo ricongelano. Così bisogna fare dei controlli nelle farmacie perché non si deve spezzare la catena del freddo nei prodotti eh, che lo necessitano, tipo i vaccini. Quindi, non è colpa del vaccino: si uccide, può essere colpa del produttore che l'ha prodotto male. Il fatto che il consumatore sia allergico al polo o a uno dei derivati quindi conviene nei bambini fare dei test immunologici per vedere se sono allergici agli elementi che contiene un determinato vaccino allora ci possono essere delle eccezioni che determinati vaccini non possono andare bene per determinati eh, individui bambini o no che siano perché l'anti influenzaria eh, non è adatta idonea alle persone allergiche al pollo quindi se i bambini o gli adulti o, o i ragazzi sono o gli anziani sono allergici al pollo a tal punto da avere gravi reazioni allergiche non si possono fare il vaccino adesso tutti i vaccini che sono per i bambini tipo la sestupla L'antimorbillo, eccetera se non contengono l'uovo bisogna vedere che contengono e vedere se i, i bambini e i neonati possono reagire allergicamente a queste sostanze perché se non hanno allergia non è un problema allora come sono prodotte queste sostanze eh, come sono mantenute nella catena del freddo come so, eh, la reazione immunitaria allergica eh, di chi le consuma e come sono applicate per deve essere un professionale a saperle applicare non sono cose molto difficili da controllare e contribuiscono a che il vaccino sia molto più sicuro di quello che la gente crede è molto più facile intossicarsi con gli alimenti e con le bevande eh, voglio dire se per caso c'è troppo, troppo gas nell'acqua soda o nell'acqua minerale con gas la gente può star male si può intossicare può morire però fa meno impatto sapere che qualcuno si è strozzato per colpa delle bollicine dell'acqua minerale o di una bibita gassificata e carbonatata che contiene tante sostanze che fanno male conservanti additivi sostanze per fare eccessivo gas zucchero eh, glucosa eh, zucchero bruciato eh, sodio però ecco nessuno si allarma se eh, le bibite eh, dolcificate oppure cosiddette energizzanti che hanno caffeina guaranà eccetera uccidono la gente prende le bibite energizzanti che in realtà sono eccitanti nelle discoteche con l'alcol il caffè il super alcolici il vino le droghe e poi muoiono di super eccitazione i super eccitanti i super energizzanti che vengono in latine piccoline con caffè e guarana sono più pericolosi che i vaccini eppure se molti muoiono consumandoli la gente dice chi se ne frega e molti minori di età vanno nelle discoteche e prendono cosa che sconsiglia tutto il mondo gli eccitanti, gli stimolanti, gli energizzanti con l'alcol con una birra, magari e poi si prendono la pasticca di estasi, e, e nessuno va contro gli stimolanti, quelli lì. Allora, eh, io sono a favore dei vaccini e vi invito tutti a vaccinare i vostri figli e a vaccinarsi. Io anche quest'anno ho fatto l'antiinfluenzaria. E ho fatto il richiamo della neumo 23 nel 2017 perché la prima volta che ho saputo del neumo 23 contro la neumonia eccetera informatevi neumo 23 è stato nell'anno 2012 quindi ogni 5 anni faccio il neumo 23 saluti a tutti i miei amici di facebook e di youtube e un saluto grandissimo al nostro pedro Ganzo che mi ha richiesto questo tema e io ho fatto il video sul tema. Se voi avete altri discorsi, proponetemeli. Se voi avete altri temi, io cercherò di fare un video. Con questo è tutto. Vi lascio. Ciao dal vostro sentenciano.